il corso mi è piaciuto tantissimo devo dire per il tipo di energia che c'era per la serenità che ha lasciato. Lo consiglierei perché innanzitutto è un, è un modo per sentirsi veramente noi, cioè tu ti senti, senti che sei, ci sei, che esisti, che sei anche tu importante, che sei un essere che comunque sta portando qualche cosa, sta prendendo qualcosa, sta portando qualche cosa e poi tutto insieme può essere una cosa veramente veramente grande, un'espansione di cuore e di, e di emozioni grande, è una cosa grandissima. Ne ho sciolti tantissimi, ho fatto anche altri percorsi con Patrizia che ringrazio tantissimo e sto ancora lavorando, sto ancora lavorando, so che ho ancora da lavorare, che non si finirà mai di lavorare perché se vuoi comunque eh, raggiungere come dire, un, un obiettivo, un, sentirsi veramente libero te stesso, non finirai mai di lavorare. Ciao Patrizia! Hai visto questa? Ti porto qui con me.